Oggi più che mai, l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà. Questo messaggio fa capire una cosa. Attenti amici miei, non dovete fidarvi dell'informazione spazzatura, e informazione che danno dei professionisti. Buongiorno presento questo messaggio a nome mio e di tutte le persone che compaiono alla fine di questo video la tenaglia della censura sta per stringersi sulla rete e sulle voci della libera informazione ancora non si sono palesati in tutta la virulenza ma i segnali ci sono già tutti questa voglia di censura si sta articolando su due fronti precisi e distinti il primo ramo della tenaglia è la legittimazione del cosiddetto giornalismo dei professionisti, ovvero l'informazione mainstream, come unica fonte valida per ricevere informazioni affidabili. Il secondo ramo della tenaglia è la delegittimazione uguale e contraria delle voci della libera informazione. Ora, stabiliamo intanto bene l'uso dei termini. Io la definisco libera informazione, che è un termine molto più ampio di controinformazione, perché noi in realtà siamo liberi. Noi viviamo praticamente solo di abbonamenti e di donazioni e non dobbiamo rispondere a nessuno di quello che facciamo se non al nostro pubblico che ci sostiene. Sulle televisioni nazionali non vedrete mai, ad esempio, una seria discussione approfondita sulla sicurezza dei vaccini perché uno dei più grossi sponsor delle televisioni sono le case farmaceutiche e alle case farmaceutiche ovviamente non fa piacere che si metta in discussione la sicurezza dei vaccini. Ecco perché da Fazio voi vedrete sempre soltanto Burioni che pontifica a senso unico, ma non vedrete mai nessuno che gli fa un serio contraddittorio. Ne vedrete mai sulle televisioni, ad esempio, una seria discussione sulla potenziale pericolosità del 5G. Perché un altro dei grossi sponsor delle televisioni sono le grandi multinazionali della telefonia e a loro ovviamente non fa piacere che venga messa in discussione la sicurezza delle loro tecnologie. Attenzione, non sto dicendo necessariamente che i vaccini non siano sicuri o che il 5G sia sicuramente dannoso per la salute. Sto solo dicendo che discussioni vere, approfondite, con un vero contraddittorio su questi argomenti importantissimi per la nostra salute, in televisioni non le vedrete mai. Perché le televisioni non sono libere, sono controllate dagli sponsor che gli pagano gli stipendi e i costi di produzione. Noi invece siamo liberi? Possiamo fare tutte le interviste che vogliamo, possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo e questo naturalmente dà molto fastidio a quelli che vorrebbero il controllo totale dell'informazione. Sono Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore, approvo questo messaggio. Marco Tosatti, giornalista, approvo questo messaggio. Sono Folio Grimani, giornalista, scrittore, documentarista e inviato di guerra.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 Vogliamo restare. Se dovessi prepararmi ad, un, ad affrontare una fortissima crisi economica con l'intento di rilanciare il nostro paese, quindi indebitarsi, ma mettere il meglio a disposizione economisti, politici, opinionisti, filosofi, tutto quello che può stare diciamo, in un argomento paragonabile a una ripresa di un'economia di guerra. Insomma, no? Andiamo a pensare alla fine della seconda guerra mondiale quando poi i partiti, no? anche opposti, si sono uniti hanno creato dei gioielli come la Costituzione, hanno ricostruito il paese. Ecco, se dovessimo pensare a quello ehm, avrei messo ad un tavolo tutte le forze politiche e sociali del paese, quindi eh, tutti i partiti ma anche eh, gli economisti ehm, al di fuori che, che, cioè, avrei, mi, mi sarei interessato a raccogliere eh, delle idee in questo paese, no? quindi avrei sentito, avrei costituito un, um, un comitato de, molto largo de, de, dove praticamente si va a raccogliere il meglio del nostro paese e questa era una strada se invece dovessi costruire un qualcosa di diverso dettato da alcuni poteri i soliti che in tutti questi anni ognuno di noi si è raccontato nelle chat quindi nella spazzatura di in rete compreso anche forze politiche e per non fare nomi il Movimento 5 Stelle che ha il governo e, e, se quindi dovessi, dovessi preparare uno tsunami e, paragonabile a un peggio di un monti sistema quindi sino arrivare no, alle politiche che abbiamo visto in questi anni quindi se io dovessi fare dei fortissimi tagli economici e, mh, la prima cosa che dovrei preoccuparmi è quella di eliminare un certo tipo di di voce. Eliminare una voce, la rete, azzettire l'informazione oggi non è una cosa impossibile. Basta prepararsi, magari con la scusa del coronavirus, a un controllo basato sulle fake news. E allora vediamo qualche fake news. Conte scrisse a un gran maestro pensare che Di Maio voleva denunciare i massoni. L'articolo scritto l'8-9 del 2019, aggiornato poi al 10-10-2019, che potete trovare su recnews.it. Il premier, incaricato Giuseppe Conte, nell'estate dello scorso anno ha inviato una lettera di ringraziamento a una gran maestra massone con tanto di carta bollata con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e busta ufficiale, in cui la destinataria viene definita Serenissimo Gran Maestro del Sovrano Ordine Massonico d'Italia. Lo testimonia un notiziario interno all'Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori. Ne dà notizia la stessa Barbara Empler. Sorella di massimo grado all'interno della loggia di cui si sta dando conto. Per questione di tempo salto. Massoni o profane. Le massime istituzioni italiane si sono inchinate alle logge. Che i politici prediligano indossare grembiuli anche quando sono lontani dalle cucine. Non è un mistero. Quello che è poco usuale e che il rapporto venga in qualche modo istituzionalizzato a passi delle stanze in cui si dovrebbero fare l'interesse esclusivo dello Stato che, come si sa, non ammette l'esistenza di società segrete. Motivo per cui oggi le logge, pur mantenendo rituali, gestualità, segni ed effigi di riconoscimento riservati, cercano di aprirsi e farsi conoscere dai profani. Ma quanto previsto dall'articolo 18 della Costituzione, nella pur elastica interpretazione della legge, Anselmi, rimane. Un aspetto che Conte, l'avvocato con 12 pagine di curriculum, conosce senz'altro a menadito. Ricapitolando, il primo governo Conte ha una delle logge più importanti, ha fatto un bel inchino ufficiale, lontano dalle sale con i pavimenti a scala e dai raduni non istituzionali, tanto da conversarci in missiva ufficiale. Lo stesso ha fatto fico e casellati. Pensare che il passato esecutivo doveva sconfiggere la massoneria. Ci sono tre candidati che ci hanno mentito, non ci avevano detto di essere stati iscritti alla massoneria. Non solo li abbiamo espulsi dal Movimento, ma oggi vi voglio dire due cose. Una è che li denuncerò personalmente come capo politico del Movimento per danno d'immagine al Movimento 5 Stelle. Se tutte queste fake news che eh, sto eh, cavalcando fossero vere, cosa bisognerebbe fare? Forse cambiare governo? Ma andiamo avanti. Le fake news non finiscono qui. E allora e, e, vi voglio leggere un pezzettino di questa lettera e, che scrive Francesco Amodeo. Lettera Conte, task force governativa con membri di organizzazioni che odiano i popoli. Gentile presidente del Consiglio, le scrivo il giorno di Pasqua perché una giornata di pace e di amore mi obbliga ad abbassare i toni e a rivolgermi a lei in maniera pacata. In questi giorni il suo governo ha annunciato la scelta di una task force governativa, un comitato di esperti guidati da Vittorio Colao che avrà il compito di accompagnare l'Italia verso la cosiddetta fase 2 dell'emergenza pandemica. Di concerto con il comitato tecnico scientifico, la task force dovrà elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, come ha rimarcato lei stesso. La parola misure necessarie fa suonare in me un campanello d'allarme, approfittando dallo stato di necessità spesso si costringono i popoli ad accettare misure che vanno contro i loro interessi ma che in situazioni ordinarie non avrebbero accettato mai È la strategia delle shock economy preconizzata dai padri fondatori di quel pensiero neoliberista che oggi sta infettando l'unione europea creando più danni di qualsiasi pandemia la teoria a cui si riferiva sicuramente Monti quando dichiarò abbiamo bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti, perché i passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni delle parti di sovranità nazionale. Io credo che l'Europa, che, che se ne dica, si è comportata molto bene, perché mi ricordo io appunto, ho iniziato a fare l'amministratore delegato nei giorni della crisi nel 2008, l'Iman Lehman Brothers, io non sapevo neanche quasi cos'era e mi sono trovato... Nel caos, devo dire che mi ricordo quelli che dicevano che l'Europa scompare, l'euro collassa, i paesi vanno tutti per la loro, invece abbiamo dimostrato ancora che con questo meccanismo di decisione tutti assieme poco a poco si è gestita la Grecia, si è gestita la crisi dell'Italia del 2011, si sono gestiti le ristrutturazioni, si sono fatte le operazioni di mercato per sostenere gli stati, quindi dobbiamo anche essere... Contenti di come strutturalmente questo meccanismo europeo, e quindi questa la parte macroeconomica, gestisce. La lettera prosegue. A capo della task force cattale Vittorio Cloau, vicepresidente della lobby europea Round Table of Industrialists, una lobby che in pochi conoscono ma a cui io ho dedicato il capitolo Le lobby di Bruxelles della mia inchiesta La Matrix Eur. Perché si tratta di un'organizzazione nata per tutelare gli esclusivi interessi delle grandi multinazionali, soprattutto straniere. Tra i membri di spicco, oltre a Colau, troviamo, infatti, Peter Sutherland della Goldman Sachs, la banca che nel 2011 attaccò l'Italia, ma troviamo anche il presidente del Bilderberg, lo spietato Ytienne Davignon. Questi sono gli ambienti che frequenta Colau alla European Round Table oltre alle grandi banche d'affari internazionali come la Morgan Stanley, dalla quale proviene il capo della task force che lei ha istituito, e che hanno sempre speculato nel nostro paese. Anzi, tornando al Bilderberg, ho notato che il nome CLOU appare nelle liste di quella organizzazione per la prima volta proprio nel 2018. Indovini insieme a chi? Insieme a Mariana Mazzuccato. Altro personaggio che lei ha scelto per la task force governativa. Ora mi chiedo. Si è fatto suggerire da qualcuno o in quegli ambienti dell'alta finanza speculativa hanno davvero la sfera di cristallo? Se meno di due anni fa hanno convocato per la prima volta Colau e Mazzuccato e oggi se li ritrovano in una posizione per loro utile al governo italiano? Opto per la seconda risposta. Dato che a quella riunione con loro c'erano anche Ur Ursula von der Leyen, poi diventata presidente della Commissione Europea e Carles Michel, poi diventato presidente del Consiglio Europeo. L'anno prima c'era anche Christine Lagarde diventata poi governatore della Banca Centrale Europea, quindi l'unica risposta attendibile è che questi speculatori internazionali abbiano davvero una sfera magica altrimenti dovremmo pensare che questi personaggi siano proprio loro ad imporli vi abbiamo dato soltanto un estratto e ho approfittato di una voce elettronica per via della pronuncia in inglese che non mi è il massimo la lettera vi consiglio di leggerla per intero la trovate nel sito di francescoamodeo.it il titolo è Lettera aperta a Conte Task Force Governativa con membri di organizzazioni che odiano i popoli. E questa è la sua pagina. Io mi faccio una domanda. Ma qualche anno fa il Movimento 5 Stelle non faceva un fortissimo attacco? Vediamo. Oggi stiamo discutendo una mozione che vuole mettere sotto la lente di ingrandimento i trattati che l'Italia ha siglato con l'Europa, richiedendone una profonda modifica. Si tratta in sostanza di vincoli come il Fiscal Compact e il cosiddetto Fondo Salva Stati, che hanno come obiettivo apparente quello di diminuire il debito pubblico facendolo pagare ai cittadini. Debito che è stato generato da poteri forti, quali le lobby finanziarie, banchieri, speculatori e una classe politica clientelare e In realtà con il MES ci indebitiamo ulteriormente e lo facciamo affinché, qualora se ne presentasse la necessità, l'organizzazione intergovernativa che dovrà gestire il Fondo Salvastati ci possa prestare a chissà quali tassi di interesse un po' di quello che abbiamo versato. Dal momento che per pagare la prima tranche del versamento dovremo fare dei debiti, quel meccanismo non farà che indebitarci ulteriormente. È lo strozzinaggio perpetuo. Ed il Trattato che ha istituito il Fondo è costruito in modo tale da permettere allo strozzino di fare qualsiasi cosa senza essere mai chiamato in giudizio per quello che fa. Un tassello importante per la dittatura europea sui popoli, i quali saranno costretti a subire politiche di austerity sempre più rigide, non già per rilanciare lo sviluppo sostenibile, ma per pagare il Fondo stesso. Le politiche di governance economica europea ci stanno, che, ci, che ci stanno attuando e stromettono il cittadino dalle decisioni, esautorando di fatto un Parlamento che serve solo a ratificare decisioni prese a Bruxelles con l'avallo dei governi compiacentemente asserviti. Di fatto abbiamo perduto buona parte della sovranità popolare delegandola a strutture sovranazionali, che a loro volta rispondono ai mercati. Quel che emerge è che mentre milioni di cittadini europei stanno pagando con la loro vita le politiche recessive imposte dall'Europa, Molte banche continuano ad arricchirsi, giocando con le economie di interi Paesi. Nel contempo, la Troika Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, chiedono all'Italia di cedere sovranità e di proseguire il processo di privatizzazioni avviato nei primi anni 90, durante i quali svendemmo interi asset strategici. Telecom Italia, Enel e Eni sono solo alcuni esempi. C'è qualcosa di losco in tutto questo. Chi sono gli attori che in questi anni hanno tradito i principi di comunità e solidarietà, su cui i padri fondatori dell'Europa si ispirarono? Com'è possibile che l'Europa rappresenti ormai una dittatura finanziaria, grazie alla regia di un club di banchieri tecnocrati? Quali sono gli intrecci tra politica, istituzioni europee, italiane e le banche? Si dice che siano gli uomini a fare la storia. Bene, allora facciamo un po' di storia e un po' di nomi. Il primo è consulente della banca d'affari Goldman Sachs membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute Italia, organizzazione americana finanziata anche dalla Rockefeller Brothers Fund, che si pone come obiettivo quello di incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo. Questo personaggio è stato uno degli artifici dell'ingresso all'Unione Monetaria Europea dell'Italia. Si tratta di un ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea. Il suo nome è Romano Prodi. Ora passiamo al direttore esecutivo della Banca Mondiale dal 1984 al 1990. È stato ortefice delle più importanti privatizzazioni delle aziende statali italiane, avendo ricoperto diversi incarichi nel Ministero del Tesoro durante gli anni 90. È stato governatore della Banca d'Italia dal 2002 al 2005. È stato vicepresidente e membro del Management Committee Worldwide della Banca d'Affari Goldman Sachs. Ora è presidente dell'ente privato BCE, Banca Centrale Europea. Nel 2013 è stato inserito tra le cento persone più influenti del pianeta, classifica redatta dal Time nella categoria Leaders, ma lui non è un leader politico. Decide solamente la politica monetaria dell'Unione e autorizza le banche centrali dei paesi dell'area e dell'euro a emettere banconote. Poca roba, insomma. Il suo nome è Mario Draghi. Ed, infine, il presidente dell'Università Bocconi. Nel 1995 diventa commissario europeo per il mercato interno. Nel 1999 viene confermato commissario europeo dal governo D'Alema, che indica Romano Prodi come secondo rappresentante per la Commissione europea, di cui lo stesso Prodi diviene presidente. Tra il 2005 e il 2011 è stato international advisor per Goldman Sachs, anch'egli membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute. Nel 2010 è divenuto presidente europeo della Commissione Trilaterale, gruppo di orientamento neoliberista fondato nel 1973 da David Rockefeller e membro del comitato direttivo del club Bilderberg. Da questi incarichi si è dimesso il 24 novembre 2011 a seguito della nomina presidente del Consiglio della sedicesima legislatura, durante la quale sono stati approvati provvedimenti come la ratifica, la ratifica ad accordi quali i Fiscal Compact il DDL costituzionale contenente il pareggio di bilancio in Costituzione, il Fondo salva Stati e la conseguente macelleria sociale del Decreto Salva Italia il suo nome è Mario Monti. Questi sono solo alcuni nomi dei protagonisti della società italiana in ambito nazionale ed europeo, tutti con ruoli importanti in Europa, tutti inseriti in ambienti molto influenti, tutti molto rispettati dai partiti, tutti insigniti dell'onorificenza di Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Tutti con un passato in Goldman Sachs, banca di investimenti americana che ha contribuito a innescare la crisi finanziaria del 2008, trascinando nel baratro le economie del mondo. Una banca delincora accusata di truffa è finita sotto inchiesta, definita da un ex manager un ambiente tossico e distruttivo che considera i clienti dei pupazzi a cui vendere derivati avvelenati, pensando unicamente al dio denaro. Questi cattivi maestri stanno lasciando una traccia indelebile sulla quale la politica di palazzo non riesce a far altro che seguire senza nemmeno provare ad alzare lo sguardo verso un'economia, una politica ed una società diversa. Per incapacità o per complicità sarà la storia a giudicarlo. Con questa mozione proponiamo di restituire al Parlamento l'esercizio della sovranità sul proprio bilancio per non essere schiavi dell'Europa. Suggeriamo inoltre un'altra traccia, un'inversione di, di tendenza rispetto ai dogmi della finanza e dei mercati che devono venire a meno rispetto all'economia reale che nasce dal valore oggettivo creato dalle persone e che per questo non può sottostare a qualunque vincolo finanziario ed economico. Grazie. le fake news... Sono tante, potrei stare qui a elencarvi per altre ore quello che eh, sta accadendo. Di sicuro quello che dobbiamo fare è mh, attenzione, molta attenzione, a farci prendere da strani entusiasmi. Tra qualche mese potremo trovarci in una situazione gravissima dove la gestione del potere sarà importante. E a giudicare dalle persone scelte in questa task force, io, un minimo di preoccupazione, ce l'ho, non so voi, criticatemi pure adesso. Anch'io ho detto le mie fake news. Grazie.